Ciao ragazzi, oggi siamo qui con un nuovo video, un video speciale, infatti sono con un ospite grandioso Prima <ride> volta Jackson. di ZV sul campo da Futsal Prima volta In terza categoria, no, in serie B, <ride> in serie B. Ovviamente con me ci sono come sempre i miei fratelli ciao Ci inviti subito te. così, no. ciao Anto Grandissimo Ciao raga Ciao, ci ciao Portier portiere. piacere averti qua Grazie raga Beh innanzitutto è un piacere averti ospite sul nostro canale, è un onore Noi ti ringraziamo tantissimo per essere riuscito a venire con noi Che insomma è una figata pazzesca Insomma Grazie portare buone. Anto dovete lasciare dopo Obbligo, mi piace iscrivetevi commentate è vero oh, raga iscrivetevi 800... Ma rotto è possibile. fate youtube 100. da più tempo di me non siete ancora a 100.000. raga non è questa possibile questa cosa ma eh, abbiamo... iscrivetevi abbiamo l'80% delle persone che non si iscrive questo è il problema anche è un quindi... Casino, quindi... È un però ora che vi abbiamo portato anto tutto quell'80% che non è iscritto deve Iscrivete... obbligatoriamente sì. iscrivere in automatico proprio iscrizione automatica per anto mi no appello... a parte gli scherzi iscrivetevi E allora ragazzi oggi vi sfiderete in quattro challenge diverse partiremo subito con la sfida di calci di rigore e con noi come in fare? porta ci sarà Signori, ovviamente eccoci qua il mortale come dai, mi, hanno, dai, no. mi hanno dato il nome di immortale Loro tre Ed eccoci qua Sì, Rinato Vedremo in casa loro Come oh, No, Qua te Dall'inizio che Da inizio a, Quando l'ho conosciuto No, perché non mi hai mai visto Sul campo da calcio a cinque eh, No, occhio Non futsal Occhio Bravo ah, Vedi eh che beh. lo sa quanto avete l'ha letto in due giorni? Cento yeah, volte, eh, volte beh, forza. Allora. È stato specificato però A dire che comunque Questa è casa loro Cioè, da specificare Che sì. loro sono i Calcola che mi sono dovuto Far prestare le scarpe da calcio Perché non ce l'avevo da futsal Perché poi non sono neanche da sono sì, va si va, va, va, benissimo, va benissimo da, da strada Dai, andiamo con i rigori Vabbè, andiamo a sbagliare il primo rigore anche qua sul campo da futsal abbiamo una cabina di regia spettacolare con i miei due fratelli insieme a ovviamente jaypata madonna. madonna mia vince McMahon. benvenuti benvenuti ragazzi siamo qua con i fratelli di mauro dalla regia io voglio un pronostico da parte vostra cosa ne pensate beh sicuramente Fabio è avvantaggiato purtroppo per Anto avendo fatto questo sport da un po' di tempo però io confido nelle doti di Anto che mi hanno detto che è molto bravo nello stretto E molto tecnico nello stretto di Messina però A pescare sono bravo Io penso più o meno lo stesso Penso che comunque Antonio possa fare bene Fabio d'altronde non penso abbia presenza in Champions League in conference Quindi sicuramente parte da sfavorito Io Fabio vado d'ignoranza Ma l'ignoranza premia in questo campo Vado d'ignoranza non so cosa devo fare Come gli consigli di fare? Non so cosa devi fare Parte Atto Prete incredibile Prego Prego Vai Ragnar In silenzio Vai Ragnar Parte lui Adà questo è un qualità. Ma la mette nel sette, oh! Hai fatto un Ma gol alla riguarda... ZV Jackson, Fabio Di Mauro, fa un non gol. Non a... facile, per niente. Sì. Quasi è C'è un po' di capelli davanti agli occhi per ZV. Diamo Oh, tira così. Se fa gol così, attenzione, Ragnar, ritirati. Sì! E' rete in centrale. centrale la botta centrale! Eh, eh. Consigliamo i guanti per Ragnar, eh. attenzione. Sì, attenzione! la concentrazione di Fabio che guarda Ragnar. Guardate ora! Sì! Sì! La, la traversa eh, ci abbracciano si, si ripete l'incomo <ride> della sfida precedente errore, attenzione no, no, no. queste <ride> cose non fatele mai no, non attenzione, attenzione. ci sono due pali no. è <ride> <l 'altro palo>. <ride> Wesley <ride> Schneider ah, uh, Schneider ok, perfetto, palo trete a l'uomo della play to give tiktok l'uomo della serie <ride> B di futsal segna lo conosci Regner come uno scolapasta adesso No! Sì, chiude, no! sì, chiude queste gambe no! il ragno di Melegnano spezza il le ragnatele che ci, ci sono fra le sue gambe Confido, Confido in questa parata Ragnar! Confido in te, Ragnar! Eh, ma, ma, si, ma si può stessa essere stessa spiazzato nella porta guarda. 5? Lo fa! No! no! Non è finita! l'avevi detto finita. prima Pata, l'avevi la intuito la detto per me il cucchiaio all'ultimo l'ha fatto Come sa che anche con Donnarumma deve essere adesso, lo mani adesso... è in mezzo ai di Barbagianni però c'è Gigio il tiro Bravo! Mararà che vince tutto tuo da non l'ho visto oh! come ha parato oh! Campioni d'Europa! Oh! campioni eh. d'Europa! Eh. Ma scusa, Ragnar, con cosa l'hai presa? No! Di Mauro ha sofferto un po' la pressione Della ZV Champions League Ex Champions, Champions League È un dato di fatto È un dato di fatto Che quando sfidano ZV Champions League o Conference Che loro hanno in mente questa cosa Soffrono la pressione Ma adesso è ZV Play 2 Give adesso Cosa dobbiamo fare adesso? Adesso continueremo sempre a fare i tiri Però allungando la distanza Quindi andiamo con i tiri, tiri liberi Ah, più, più difficile Da più dove più si difficile. fanno? Eh, questo non sarebbe un campo regolamentare Quindi non c'è il segno però Dovrebbe essere da questa distanza. Da qua? Dai, facciamo da, dalla linea, dai sì. Da bordo campo si percepisce la tensione in ZW Jackson. Questo, questo tiro lo provo come so io. Poi mi darei okay. qualche insegno. Ah, così ok. Va. Prova lui. Oh! Oh! Oh! Il miracolo è. qua, di signori! Non sono più rigore! Si è messo la maglia dentro, infatti il pantaloncino si è allungato, è diventato Bermuda. Bermuda no, no. Ranar. Eh, eh, <ride> classica di settimana Il direttore lo può dire lei? Traversa non è gol anche nel campo a 5 Parte di Mauro con la qualità per me segna ragazzi uh, uh, alto, eh, alto. Eh, Comunque Fabio spara dei missili <ride> Bravo! Che ha scelto l'angolino! Ha ah, già. È perché conosce il portiere, conosce il portiere. Oh, dire. Oh. Attenzione Di Mauro, con la sua solita qualità. E la calma. Oh, ah, ancora. Questa è, Questa una, è, grande Questa di è una grande parata. Questa è una grande parata, c'è da dirlo. Ibra Calaia! Ah, attenzione! Contro Barmanar, mi raccomando. Oh, Noo! Oh, oh, Aiuto! Ancora. C'è cioè da dire che... Eh... La presa in faccia, la presa! <ride> I bracalai! C'è cioè da dire che ZV, molto sfortunato, oh, sta prendendo pali e traverse. Fabio che vuole fareggiare i conti! Oh, eh, è posso dire che la destra di Ragnar è molto sofferta. No, no, no! Il presente è importante. È presente. Tuo miracolo. Ora basta scherzare. Basta, scherzare. basta scherzare. Capelli incredibili. Anco. Per oh, traverso. Oh, traverso. Oh. Ancora traversa! Ancora traversa! Ma cosa sono il non ne posso più di queste traverse. Eh, lo so, ma finché fai i capelli per lavare i piatti. Entra Randy Orton nel corpo di Fabio Di Mauro. E allora può vincere. Attenzione, è concentrato. Bravo! E allora dimostra che sulla destra c'è anche lui il ragno di Meleniano, Erling Z. Come cazzo fa Alan? Vabbè Se tutto pronto perché sa Salti questo pallone Scott High contact Quindi, Pallone che può cambiare la stagione Come in discoteca High contact fra eh, ZV e Ragnar Si guardano negli wow. eh, occhi è... Aspetto eh, il esatto. fischio Da centometrista Pronto a partire È partito E ora allora... ma ora Tu dentro Telebroso <ride> Malato <ride> Piede d'appoggio in Cina da Il da tiro farlo. in Giappone Sereno Il mancino Bravo Mamma mia mia, con una parata super con un intervento da manuale la sua concentrazione no, destro oh, un non perfetto ma non c'è nessuna trazza non c'è nessuna trazza ora tutto è nel mancino di Fabio Carica. Rete incredibile! Seconda Finisce sfida. qui la seconda sfida con la vittoria di Mauro. Ma. E allora 1-1. Bel gol. Devo dire la verità, fra i due è giusto che comunque lui in casa è anche molto favorito e ha tirato molto bene. Allora, adesso la terza sfida sarà passaggio di Ragnar. E noi dovremo fare stop e tiro. Vediamo adesso. Ma si può tirare anche di prima? Massimo due tocchi. Si può tirare anche di prima. E si può tirare anche di prima. Le prime due sfide come sono andate? Molto bene nella rigori che sei riuscito a vincere. Sì. I tiri liberi si è andato secondo me meglio rispetto alla rigori, però di avversario. Per me sì, per me si è andato oh, meglio ah, sai perché c'è stato un Ragnar essenziale a volte anche sporco nella parata Però comunque è sempre riuscito sì, a tenere dei ten de de tentativi deviava e poi la palla sbatteva sempre su sì, qualche Sì cioè tre legno. volte consecutive eh. cioè parata, legno Però ho visto anche il tuo video contro l'L84 hai fatto insomma il, un provino spettacolare Però non cioè, mi hanno preso <ride> Non ti hanno preso però sei andato meglio dei giocatori che giocano all'inizio in Serie A Quindi insomma ah, lasciamo beh. un mega super iper like per Anto perché davvero sta spaccando di brutto in questa sfida E ti volevo fare i complimenti Grazie, grazie quindi... Anto, mi stai casando <ride> Se questo qua è uno dei tuoi esercizi preferiti se non sbaglio questo Qui è una piccola parentesi che mi ricordavo sì. Il, Lo stop e tiro è uno degli esercizi preferiti del nostro Qua dopo. proverò a fare lo stop di futsal, da futsal, quindi con la suola con la Esatto, suola. con la suola, assolutamente Stop di suola, carica destro, un lag para Mancini contro destro. Controllo con la suola, mancino mancini un lag e Questa è una con grande la gamba para. destra Se l'hai controllato un po' troppo sotto secondo me Non posso perdere con sto cadavere di terza categoria, ho sentito io <ride> La nostra opportunità che regna Adesso vediamo. Alzo! È troppo difficile da.. La palla non riesce a andare forte. È ci poteva essere anche un tombino! Concentriti! È difficile! <ride> oh, stop. sto cercando! È incredibile! incredibile. incredibile. incredibile. incredibile. Questo è un gran gol, lo stop di, di destro l'ha mandato in tilt. Ma mano, finisce dalla casa! State tranquilli, eh. aspettate che... che ci penso io. Vieta come Ronaldo alla fiorentina. Uh. Attenzione! Uh. Cosa voleva uh. fare According oh. Attenzione, prima. controllo di sinistra no, non è interessante. Vende centra! centra! Attenzione, guardate! Anto di prima! No! Mia! Asp Cosa ha provato qui? No, ha spiorato l'incrocio! Ah. Attenzione! Oh, oh, lo scavino uh. Uh. Uh, Volevo evitare Anto prima, ma... Non è venuto bene lo stop. Attenzione, Anto! Oh madonna, Apre così. incredibile lo spacco. <ride> Sarà il pantaloncino, ma no, questo ma è via. un gol un sicuro. Ha tirato qui, Anto Non so, da, sarebbe da rivedere la bar. Per la linea, però, lo lasciamo perché merita davvero il gol. Guarda, tutto di destra eh. eh un po' il tiro, troppo col collo di terra. La palla si perde. O segno, o me ne vado. La mano, attenzione, attenzione. Per fa Oh, cosa ha fatto mia. ancora una volta elastico ah. di prima con la palla oh. che elastico <ride> di prima la fisica a destra ZV Jackson a sinistra mi Quindi. sono per... stirato un gluteo Ultimo tiro Attenzione Cavabaglio allora, buona! Ragga allora, para possiamo, Tre sfide 2-1 per il signor Fabio Di Mauro ZV deve recuperare E Fabio Di Mauro deve chiudere la sfida Andiamo con l'ultimo è la parte più difficile Allora Anto Come ti sei trovato con queste sfide? Mi sono strappato tutto tipo Sì, <ride> sì. Beh, Sul tiro ovviamente si vede che mm. sai calciare Tutto quanto Lo sapevi fare anche prima a 11 Quindi Nel futsal che c'è meno distanza Riesci a imprimere più forza E a tenere la palla lì Dove l'avete per te Sì la di GG E non mi massacrare troppo sul dribbling Che è il tuo forte Invece è il mio debole Comunque la sfida in questo momento è fantastica Ve le state dando da una parte e dall'altra È veramente bellissima Cos'è che sta rendendo la sfida così bella? C'è un livello comunque combattuto Possiamo dirlo dai Non è che c'è un livello Pensavate così... peggio? Pensavamo peggio dai sì. Dai, mi basta No, Io no Io invece mi aspettavo questo risultato tanto Anzi mi aspettavo ancora di più Sotto il lato realizzativo Sotto il lato delle skill Invece mi sta sorprendendo E sta davvero incantando YouTube Italia Quindi dovete oh, iscrivervi al canale E lasciare un like Sei stelle Insomma, skill 6 stelle skill esatto se ci fosse la carta su FIFA. una cosa che mi aspettavo il tiro di punta invece non è tirato di punta no però neanche lui è neanche lui in sì. particolare perché, perché ci tengo le mie unghie <ride> <No>. <ride> per questo allora noi adesso ci puntiamo con l'ultima sfida qual è? l'ultima sfida è quella dei dribbling quindi uno contro uno nei contro anche bello bello in fase difensiva mi hanno detto che ti hanno messo 85 in difesa no, roba eh, 83 in difesa meglio di Sergio Ramos quindi ho altre aspettative sì sì è vero quindi siamo lì io e Sergio andiamo a mangiare al colombiano insieme. No. Lascio voi il commento tecnico con il microfono, <ride> perché io qua sotto nascondo delle insidie. Ma partito è in tutto e tanto. Fabio, Fabio è cerca di difendere su Anto che ora prova a lo punta, Si porta la palla sul sinistro. Poi torna sul destro. Sì, torna sul sinistro. Torna sul sinistro. Torna sul sinistro. Torna cerca cambi di sul in quel caso sul buona, buona, buona, buona, buona, buona, buona ma un po' di confusione <ride> Insomma cerca di vogliamo La in danza in maniera più brutale possibile La danza Attenzione confusione incredibile Però passa Il tiro Incredibile Poi Ragnar para mamma mia 5 gli Mi do voto 5 io E adesso si riparte Fabi controllo con la sua Attenzione 83 in difesa, no, no, no, infatti ricordiamo, non <ride> subiamo per <rotto, ride> l'83 difesa, <me>, ricordiamolo, <ride> che... molto contestato dall'Italia, mamma mia, però sta dimostrando bene, guardate, lasciali! No. No. Niente, questo cucchiaio ti mette il un livello 1, Fabio Di Mauro, qua cioè, la spiora mi conosce il porte forte, cioè, <ride> se non c'è la gabbietta, e lui è il 14, stai espositando? La ski. Ricordiamo che Peris ci ha preso il 14 per ZV eh, eh, Guarda, dove spuono, dove Eh sì, perché i figli guardano i nostri video Ricordiamo oh, oh, bellissimo oh, oh, no. ma ah, c'è, cioè, vabbè, ci sta Lo premiamo perché veramente ha fatto un numero incredibile Ficchi di corpo Ok Adesso eh, vediamo le gambe. tra due Oh, mamma mia, ho tra due capigliature Oh, oh, man. Man. oh, oh le gambe, oh, le gambe. Bravo! Eh. destra, eh. sinistra, se Adesso, sinistra, se la sposta Oddio, oh mamma che rapidità, incredibile ah, ZV non ci casca ZV è ZV e basta ZV da... eh, Bana Bana Rischia di fare mia. la frittata qui ZV lo sta anniettando Guardate qua che... Non è si rompe da suo Il boss del Chris Jackson Oh Inizia a il numero, Fabio recupera E poi <ride> <laughs> Nella maniera più sleale possibile non torna neanche indietro E poi colpisce in testa l'altra Fermo, non scendere troppo Che se no ci Ok la cresta di Dara fa no, si, la sinistra, poi sul destro si, poi bianco. cerca il, il sinistro, sto. no torna ancora lì va oh. a calciare Oda oh, ah, Ragpar del gormito Ragnar oh. questi numeri servono per superare l'avversario parte da centrocampo rapita inaudita ZW Jackson Oddio. Dio un po' di Mago okay. prova sul sinistro, prova sul destro, adesso ancora sul sinistro volta poi interno interno Fabio ma Di Mauro, non ci capisce più niente, lo vediamo in difficoltà Sì, sì, sì, sì, sì no Ecco, fate l'intenzione Sta soffrendo sì, sì, sì. dovremmo fare una scala <risi> insensativa sullo filtre eh, vediamo, eh. vediamo eh, che non troppo bravo Eh ragazzi, è così Numero, Fabio Fa di, ma di Mauro, è ancora nella palla E poi... No, Guarda, so. Non torna indietro, Non si capisce neanche... Sul destro non ci va manca Dalla nostra postazione cosa vuole fare Esatto. È anche a pagamento, è anche per Olyfans E anche per Olyfans va sul destro va bene dice il peggio come va? adesso non tira, tira il sinistro più <ride> <ride> <ride> neanche il conference cioè aveva tutta questa tensione ma la <ride> conference la c'era io <ride> oddio oddio quanto sono le sfide? 2-1 per farlo molta pressione comunque è eh. vero adesso Vabbè. Non, non fanno dito. neanche indietro Ragnar! <ride> Può chiuderla, può, può chiuderla, chiuderla. va, va su destra, va sul sinistro, va sì. sul sinistro, fa fuori anche Ragnar, poi il mancino! Che sì. fuori voi sulta come un gol, no. era distrutto! E sì. la sfida termina 3 a 1. Complimenti, alto. Bravo, bravo, no, ragazzi Bella sfida, faticosa. Eh, bella sfida, lunga, faticosa. Oh, sì, da difficile segnare, devo dire la verità. Sei muoverti bene, sei muoverti per bene. Eh, come l'hai vista da portiere, queste sfide in generale. Allora, devo dire che all'attivo mi piace di più, cioè, su azione me la cavo di più. A differenza dei tiri liberi. Vabbè. Andiamo dentro anche. Siamo dentro. Anche, Francesco per vedere anche il telecronista. ZV, ragazzi. sudatissimo allora, Complimenti eh. per la vittoria. No. Sei pezzato quindi Eh, eh infatti. Hai eh, fatto, ho fatto, fatto fatica. fatica. Contro il mio fratello ZV Che ragazzi è migliorato clamorosamente sì. Lui è come Messi che ci nasce Io sono come Ronaldo ah, è vero? E devo Che eh, dovevo sì, Però sono... Ronaldo Nazario a fine carriera eh. Cioè lui Ronaldo <ride> Innanzitutto volevo fare i complimenti ancora una volta D'Anto per la sfida Per l'opportunità che ci ha dato di poterlo ospitare Si è andato stra bene Non, non me l'aspettavo Anche l'ultima challenge Te la sei giocata La potevi chiudere Sei stato sfortunato in alcuni frangenti E poi dopo la volta Due tiri li ho fatti Quei tiri lì dovevano entrare Dovevano entrare poi Sì sono Poi dopo sei partito bene Hai stilato sì, sì. tanto. No, poi il è... debito di ossigeno dopo. Eh un no, po'. perché oh, ieri abbiamo fatto veramente fino finito alle 10. Eh, ho visto la storia, quindi, infatti. Quindi devo dire la abbiamo... verità: è finito alle 10 e mezza. Però non è. cioè mi avrebbe tutto lo stesso. Vabbè, ah, sì. <ride> ci... no, però. Eh, quindi per questo video direi che è tutto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, condividere, commentare. E... Iscrivetevi. Iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi al canale. Soprattutto perché vi abbiamo portato Anto eh. non, Uno qualunque vi abbiamo portato. Anto ZB Jackson. Insomma, iscrivetevi obbligatoriamente al canale. E poi e che avete portato Ragnar e Invece. Poi non iscrivetevi. Disiscrivetevi. Disiscrivetevi perché no. Io, infatti, io voglio vedere la sfida Pata di, sta... di Mauro. Eh. Ringraziamo ovviamente anche Jay Pata per la telecronaca che ci ha fornito Eccomi. e il grande Ragnar Signori, che che ha dato il suo contributo. Sto continuando, sto crescendo. Sto Vai, crescendo, sta, crescendo, sto sta crescendo. crescendo in poco. Poi nel prossimo video, magari chiude le gambe. Iscrivetevi anche al loro canale, ovviamente, al canale di Jay Pata, di ZW Jackson. Anche se non c'è bisogno, Che <ride> lo <glielo> diciamo noi, <ride> e al canale di Ragnar. Signori, vi aspettiamo. Vi aspettiamo. So next. Prossimo video.